Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Mi piace pensare che la politica abbia mantenuto o debba mantenere il suo significato, cioè eh, il prendersi cura dell'interesse collettivo, il pensare appunto all'interesse di tutto, della, della comunità. E per me la politica è e resta questo, purtroppo la politica è sempre più spesso invece una, un comitato di affari, i partiti sono diventati questo ed è per questo che a mio avviso la sfiducia rispetto ai partiti e quindi anche il numero dei votanti è sempre più basso nel nostro paese ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare invece a un'idea della politica che sia autenticamente prendersi cura della, della cosa comune Dunque qual è il futuro della politica? La crisi più grande che, che vedo attorno a noi è una crisi di fiducia nella politica, le persone si sentono impotenti, un po' perché gli strumenti di democrazia diretta sono insufficienti e non sono messi nel, giu, nella giusta considerazione da chi governa e un po' perché c'è un accentramento sempre maggiore di poteri. Credo che il futuro della politica dovrebbe essere, non so quale sarà, ma credo che dovrebbe essere restituire democrazia verso il basso e fare in modo che i cittadini ritornino a sentirsi cittadini e smettano di sentirsi sudditi come purtroppo avviene sempre più spesso. Questo è quello che mi auguro. Grazie e buon appetito!